Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, mi trovo a Merano e sono qui per il Merano inverno slow Tre giorni di attività sportive e di relax e cibo qui a Merano sotto la neve perché siamo arrivati e nevica Quindi speriamo in realtà di riuscire a fare un po' tutto Siamo appena arrivati in camera e ve la faccio vedere perché è bellissima Siamo all'hotel Flora di Merano e questa... chi è quella? Chi è questa gattina? Questa è la stanza Guardate che bellezza Luna piano lì, eh Dopo te stesso ti tiro fuori la ciotola Questo è il bagno che è bellissimo E la cosa ancora più bella È che questa stanza È comunicante Attraverso questo corridoio Con... Sei nuda? Yeah. La stanza della Vale! Yeah. Perché non è acceso neanche una luce? ho acceso è tutto è mi... Che è uguale alla mia quindi ovviamente vale, cioè, noi dormiamo insieme. Spero perché io di là mi annoio no, da solo. Yeah, cioè. sì, oh, ragazzi, i welcome kit che ci piacciono. Allora, mi hanno fatto trovare in stanza questo sacchettino con un sacco di prelibatezze, tra cui questi muesli, bio, fiocchi di cereale e eh, vabbè, sono, sono hanno il glutine, uva sultanina, fette di mela con succo di mirtillo cranberries, frutti di bosco mandorle, semi di girasole, mele e miele cioè, pazzesco poi oh. questa è frutta essiccata mista, ingredienti per cacche, prugne e fragole poi c'è il miele, voi sapete che io cerco di ridurre o comunque limitare il consumo di dolcificanti o zuccheri chimici, quindi assolutamente il miele più naturale di così non esiste poi bagno o sauna alle erbe cioè, non è un tè? Sì che è un tè No? Lasciare in infusione per 15 minuti in acqua ben calda Dopo versare nella vasca da bagno Cacchio ragazzi ma io non ho la vasca da bagno <ride> oh, Uva spina verde No vabbè Incredibile Cioè guardate ci sono i pezzettini dentro Non so se riesco a farvi vedere Qui è bellissimo perché tutto è del territorio, cioè vedete tipo frutta secca dell'Alto Adige, della Val Venosta, anche questi dell'Alto Adige, cioè qui sono davvero davvero super attaccati al territorio e io la trovo una cosa bellissima. Arrivati e si sì, pranza. Dopo pranzo siamo venuti alle terme di Merano che hanno appena ristrutturato, però prima di andare giù nelle piscine faremo un trattamento purtroppo cerchiamo di capire di cosa si tratta mi era mancato fare vlog ragazzi pronte per farci trattare che praticamente è un letto ad d'acqua richiudibile stai dentro in immersione a 37 gradi per una quindicina di minuti quindi faccio paninetto esatto oh, divento un la... panino silvia al cartoccio <ride> silvia al cartoccio <ride> fantastico la oh, sì. okay. Spegniamo. Una eh, In alcuni prodotti sì. sì. c'è la mela, in altri sì. c'è l'uva, poi c'è l'olivello spinoso, la stella albina. Mi sto preparando per andare a cena ma prima vi voglio spiegare il motivo per cui mi trovo qui a Merano questo weekend. Nel mio ultimo vlog ho iniziato a parlarvi un po' del mio lavoro, il che mi ha reso davvero felice perché io ho sempre condiviso tutto con voi. Ad esempio ho condiviso tutto il mio percorso universitario eccetera mentre da settembre come sapete ho iniziato a fare questo come full, lavoro full time e non condividerlo con voi non mi piaceva era qualcosa che covavo dentro che non mi faceva stare bene perché a me piace parlarvi di quello che faccio di, delle mie esperienze e tagliare fuori una gran parte della mia vita non, non mi faceva stare bene quindi forse anche quella è stato un po il mio momento di crisi e infatti da quando ho iniziato a parlarvene apertamente mi sento molto Molto meglio. Quindi io nel mio ultimo vlog vi ho un po' fatto vedere quello che è il lavoro che svolgo un po' dietro le quinte parlandovi anche di un continuo scambio di mail con varie entità verso aziende e quello che vedrete adesso in questo video diciamo che è il risultato di quel continuo scambio di mail di cui vi ho parlato. Diciamo che nel tempo si sono create diverse tipologie di influencer. Si possono identificare i fashion blogger, i fitness blogger, food blogger, travel blogger, beauty blogger, eccetera. Questi per me sono i più famosi, diciamo. E in questi anni io ho sempre notato che ognuno faceva il suo. Uno era fitness, doveva solo fare fitness. Uno era beauty, faceva solo beauty. Però, sempre di più, sto notando invece che... Questi settori si possono mischiare. Io sono dell'opinione che le persone sono un po' poliedriche. Io come Silvia sono a volte fitness, a volte food, a volte beauty, non sono fashion. A volte sono travel perché sono una persona con diversi e vari interessi. Sto notando che anche gli influencer che prima erano monotematici si stanno un po' spostando su diversi settori perché bene o male... Questi altri settori possono essere ricollegati a loro. Ad esempio, voi mi avete visto lavorare con aziende di beauty, perché comunque il beauty e il fitness vanno anche di pari passo. Il make-up che dura durante l'allenamento. Perché no? E adesso, sempre di più in realtà, sto lavorando con aziende di travel, perché... A me piace viaggiare, ma soprattutto perché viaggiando è possibile fare attività sportiva. Ed è un po' questo quello che voglio unire, il fatto di fare dei viaggi dove ovviamente visiti, vedi le città, ma comunque in chiave active. E niente, questo è il motivo per cui mi trovo qui, ho deciso di condividerlo con voi perché sì, può sembrare una vacanza... Però non lo è, so, è lavoro, sono in un bellissimo posto assolutamente, mi diverto, faccio di tutto, però comunque il mio scopo è quello di dare visibilità a questo fantastico posto. E per me questo è lavoro. Wow! Questa sera, wine tasting experience. Con ciclidine vino da voi siete un altro piatto? Allora vediamo se... Sì, sì, onestamente per me serve... Praticamente adesso durante la degustazione ti sto facendo assaggiare i diversi vini abbinati ai piatti. Quindi ad esempio questo vino che è delle schiava... Giusto? abbinato allo spec ha assunto un gusto totalmente diverso allora praticamente la consistenza del vino no? sì. anche la parte del grado alcolico no? uh -huh. allora, più archi ci sono cioè non più archi più stretti sì. sono no? tratti, più stretti più lenti no? più, più consistenti anche la lentezza Però, cioè, sì. più, più sostanza c'è nel vino no? allora vuol dire che è un vino se tu ti guardi questi archetti Già inizi, senti il palato, no? Più. Eh... <ride> sì. eh, praticamente abbiamo aperto. Prima aperto questo che ha un piccolo difetto, esatto. Esatto. invece, questo è perfetto. Eh, e stiamo anche noi cercando di trovare questo eh, piccolo difetto. Eh. Perché siamo un po' confuse noi. Quando eh, no, no, va bene entrambi. Ditemi un po' che Al pane nero? ma se non lo facciano due, ma sono belli, esatto. possono farlo. Ma qual cambiare Buongiorno! Siamo scese a colazione, ore 7 e un quarto, perché i pancake! Che bello! Perché sono alle 9 dobbiamo essere pronti, Buongiorno. quindi colazione. Oh. Siamo alle solite. Ciao! Ah, vale! Io sono già a fine colazione. Cioè. Buon appetito! Buongiorno! Mela, Mela sorridi, sorridi, dai su, dai dammi di più Mela, Mela e tu, tu Spec, saluta, saluta Buongiorno, allora siamo venuti su a Merano 2000 che è dove c'è l'impianto sciistico uh, di Merano E oggi ha smesso di nevicare quindi ci possiamo godere la montagna Comunque ragazzi in questo mio viaggio non sono sola, sono con Ciao. la Vale Manuela ciao. e Valentina hey, ciao. <ride> E adesso partiamo per Ciaspolare La madre natura mi ha dato un dono Che è il naso lungo E io lo utilizzo No vabbè ragazzi Se non sono matti non li vogliamo cioè Aspetta che metto italiano No <ride> Ciaspolare Um, pallido e assorto Ma comunque come frase direi che È molto poetica allora, ciao. Ha scritto ciao spalare okay. <ride> Gasbalè eh, Ogni tanto lo fugge, <ride> Pranzo in baita Uova, speck e patate Questo è il Kaiser Marren E praticamente è un pancake. Ah è una crepe spessa poi tutta tagliata. Che figo. Siamo nella cabina VIP dell'impianto di risalita di Merano 2000 e a parte le sedute di pelle ci hanno portato frutta e champagne. Fragole e sfumante ad alta quota. Dopo il giro di nuovo via VIP siamo venuti a visitare un mulino e adesso stiamo entrando nello shop che si chiama Farinarium. Allora a me sinceramente fa paura questa cosa ma mi hanno assicurato che ci sono cose senza glutine. Buongiorno. Buongiorno! Senza Buongiorno. glutine. Buongiorno. Questo fanno tutto loro. Vediamo i preparati. Amido di mais, farina di riso, farina di grano salaceno, fibre. Sono preparati però sono, sai, sai, sai che solitamente sono pieni di schivezze Oh ragazzi Questo il grano saraceno così È buonissimo davvero Io l'amaranto da non so proprio bene Come cucinarlo. mi è sempre una pappina Questa farina di carrube Mi dicono che è tipo sa di cacao E comunque questa farina di carrube ha una tabella nutrizionale stranissima Cioè praticamente 91 grammi di fibre 1 grammo di carboidrati Scusa Vale, come fa a essere così? No, ma sono bagliati, non non, non torna i conti? Ah, non Ecco ragazzi, quindi sempre attenti quando leggete le etichette perché, come in questo caso, a volte non torna i conti mm, mm, mm, mm. E ci hanno preparato l'aperitivo Questo pane senza glutine Pane Salute. senza glutine e anche il, il salame e lo specco messo su una piastrella che non può essere contaminata Grazie no. Buongiorno! Allora, questa mattina siamo in direzione palestra, vi spiego, praticamente il giorno in cui siamo arrivati qua a Merano è incominciato a nevicare e ha fatto nel giro di un giorno un metro e mezzo di neve. Dovete sapere che qui a Merano non nevicava così da anni, me l'hanno confermato delle ragazze che ho incontrato ieri sera a cena, grazie per essere venute a salutarmi, ma soprattutto dovete sapere che i giorni di sole a Merano sono circa 250 su 365, secondo voi io che giorni ho beccato? giorni della neve e del bigiume. Quindi la neve ha causato delle problematiche, soprattutto a livello di attività all'aperto. Ieri siamo riusciti a andare su a ciaspolare, però in realtà alcuni di noi dovevano andare a fare snow o sciare, altri dovevano ciaspolare eccetera e, e oggi avremmo dovuto fare una delle passeggiate che si possono compiere intorno a Milano. Che... Il problema è che causa neve queste attività sono infattibili. Quindi gli organizzatori, poveracci, hanno dovuto cambiare i programmi Allora io e la Vale abbiamo deciso di andare verso le 9 in palestra E poi incontrare gli altri verso le 10.30-11 che poi è l'orario in cui si incontrano Solo che io sono un'iperattiva, io alle 7 ero così già sveglia e dicevo Dai facciamo qualcosa e pensare di aspettare qui in camera fino alle 10.30 No Quindi ora andiamo in palestra Ciao a tutti e benvenuti nella parte di allenamento di questo video. Ho pensato di fare un piccolissimo voiceover per spiegarvi cosa sto facendo in questo workout. Essenzialmente questo è un circuito eseguito secondo il metodo AMRAP, cioè nell'arco di tempo di, in questo caso, 3 minuti, eseguo tanti giri quanto possibile del circuito che sarà disegnato per me solitamente il numero di ripetizioni per esercizio da ripetere a circuito continuamente sono fisse ma in questo caso Sara mi ha voluto far fare un piramidale quindi ho iniziato il primo giro facendo una ripetizione per esercizio al secondo giro ne ho fatte due per esercizio al terzo giro tre e così via fino a che non ho finito i tre minuti io sono arrivata a farne quattro più o meno devo dire che in tre minuti può sembrare poco ma è davvero devastante questo è un circuito che ho eseguito due volte insieme a un altro circuito con diversi esercizi che però non ho filmato e basta, ora possiamo proseguire con il video 3 minuti di esercizio Nel mio ultimo vlog mi avete chiesto una specie di body update allora diciamo che da quando ho smesso di mangiare la zucca sono un po' tornati gli addominali upper sempre bello perché è una cosa che è mia di caratteristica avere l'appare abbastanza muscoloso il lower devo dire che mi vedo un po' le gambe gonfie culotte che vale ragazzi ci sono ancora sempre e comunque e si vedono magari non con questi leggings però senza leggings è tutta un'altra storia non mi lamento, riesco a fare... Barbie, salti, cose del genere, quindi sono fece. Ore 11:15 e un quarto, ci siamo già allenate, docciate e ora stiamo raggiungendo gli altri perché sono pallida come un cadavere, perché questa è la luce, ottimo! E ora stiamo raggiungendo gli altri che stanno facendo una delle passeggiate intorno a Merano, la passeggiata tappeiner. E su per la montagna andiamo. Guardate che spettacolo! Mettono queste palline con il cibo per gli uccellini e ci vanno a mangiare! Spettacolo! Non l'ho mai visto! Dopo la passeggiata siamo andati a pranzo al Bistro delle Terme e adesso valigie pronte, l'una nel trasportino noi siamo pronti a partire e tornare a casa spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi fatto vedere un po' Merano e quello che ha da offrire nonostante purtroppo il tempo ha perso e se così è stato lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao